che viene da Bitonto un minuto purtroppo abbiamo dei tempi molto ristretti da rispettare va benissimo un minuto anche perché Bitonto nella storia dell'Ulivo non ha bisogno di presentazioni l'Ulivo è sull'emblema cittadino questo sia chiaro ho sentito dire che le istituzioni sono state prese alla sprovvista. sì è vero sono state prese a maspotista ma dalla mobilitazione del popolo questo è chiaro perché loro agiscono sempre in concerto loro non si aspettavano una risposta di popolo e questa l'unica cosa che ci può riportare a camminare in avanti loro ci vogliono far regredire dobbiamo unificare le lotte per la dalla mano di Susa fino a Martelleria non vanno fatte distinzioni tutto il pianeta e di noi tutti è finito grazie grazie a tutti